Allora, oggi ci prendiamo del tempo per discutere insieme, ragionare del libro di, del professor Sabino Cassese, Il Governo dei giudici, un pamphlet assai tagliente, e lo facciamo direi con la persona più adatta, probabilmente, che è il procuratore. Io mi ostino a chiamarlo ex. procuratore, anche se ormai è ex presidente, presidente della. Ormai del Tribunale Vaticano, quindi diciamo, ha cambiato mestiere, ma, fino, ma fino, a un certo certo. fino a un certo punto, Giuseppe Pignatona, che peraltro per la terza ha scritto un libro che ha molto a che fare con, eh, con l'argomento di cui discuteremo oggi, che è fare, fare giustizia. Allora, io comincerei dal titolo di questo libro, se voi siete d'accordo, con eh, per farvi una domanda. La, la faccio innanzitutto al professor Cassese. Cioè esiste il governo dei giudici? Beh, intanto questo libro, questo titolo, posso dire, è copiato, no? Perché in realtà è il titolo di un libro famosissimo in tutto il mondo, edito in Francia da uno studioso molto noto, Lambert, eh, che un secolo fa ha scritto un libro, Le gouvernement des juges, in cui illustrava l'esperienza del ruolo dei giudici negli Stati Uniti d'America. E con questa espressione nel mondo è stato identificato il ruolo diverso e più forte che svolgono i giudici nelle società moderne. Perché secondo Montesquieu, cioè quello che ha costruito, diciamo, i tre poteri e quindi i poteri dei giudici sono nulli, lui dice proprio nulli, nel capitolo sesto del libro undicesimo dell'Esprit de l'Oise. Quindi questo è un fenomeno mondiale, il ruolo importante svolto dai giudici, che in Italia ha presentato delle caratteristiche peculiari. Qual è la peculiarità del governo dei giudici in Italia? La prima peculiarità è l'assenza della diciamo della risposta data dall'ordine giudiziario alla domanda di giustizia io sono sempre colpito dal fatto che ci sono 6 milioni di cause pendenti i giudizi civili si chiudono nei tre gradi di giudizio in poco più di sette anni e quelli penali in poco più di tre anni il la fiducia nella giustizia nel giro di circa dieci anni è caduta da circa il 70 al 30 Il che vuol dire che noi abbiamo oggi una situazione peculiare dell'Italia, in cui c'è un ruolo importantissimo svolto dall'ordine dall giudiziario, ma che non è quello fondamentalmente richiesto all'ordine giudiziario perché... Sostanzialmente c'è una fuga dalla giustizia. Infatti, se si vedono le ultime statistiche si vede che c'è una diminuzione dell'accesso alla giustizia in Italia derivante dal fatto che una giustizia troppo lenta non è una giustizia, come dicono gli inglesi. E, e quindi le persone fuggono, fuggono dalla giustizia. Questo non lo dico io, naturalmente lo, dice, lo dicono: c'è cioè, un. In una delle relazioni del governatore della Banca d'Italia c'è una documentazione di questo, di questo fatto e ci sono degli ottimi studi della Banca d'Italia su questo problema. E nei rapporti economici oggi si cercano dei surrogati della giustizia. Questa è la peculiarità del sistema italiano, un ruolo importante svolto dalla giustizia nel campo giudiziario, nel campo amministrativo. Basta pensare che il Ministero della Giustizia è dominato tutto da magistrati, che quindi fanno parte del potere esecutivo, pur essendo parte dell'ordine giudiziario. E poi qual è il paese del mondo nel quale due magistrati hanno, costruito, hanno costituito due partiti politici? Non mi risulta di nessun paese del mondo, per non parlare dei magistrati che svolgono funzioni di sindaco, di presidenti di regioni, di parlamentari, che hanno svolto funzioni di ministri e così via. Esiste? Ma Parlare della crisi della giustizia e della magistratura oggi è come sperare sulla croce del rossa, siamo tutti d'accordo. Io non sono d'accordo con l'analisi che ha accennato, ovviamente sviluppata molto di più nel libro, dal professore Cassese, è ovvio che io parlo solo di penale, quindi facciamo questa doverosa premessa. Secondo me, proprio quando si parla di eh, inefficienza della, della giustizia, che poi è il capo d'accusa fondamentale a cui oggi non solo nella polemica giornalistica, ma lo stesso governo giustifica le riforme che sta facendo in nome dell'Europa, prendendo come prima cosa l'inefficienza della giustizia e, eh, di, e utilizzando le statistiche, tra cui quelle che ha accennato il professor Cassese. Io dico questo, sono statistiche che, come la famosa barzelletta di Trelussa, dipingono una realtà diversa, parziale. Mancano in queste statistiche due numeri semplici semplici, 8 e 3. Dico cosa sono 8 e 3? 8 è allude al carico che ogni pubblico ministero italiano, quindi in realtà è l'entrata nell'imbuto della giustizia, no? quello che viene introdotto da lavorare nell'intero sistema giustizia, il pubblico ministero italiano ha un carico di lavoro otto volte superiore al carico medio europeo. Quindi Significa che noi facciamo una gara di corsa con i nostri concorrenti, semplicemente pigliamo quelli importanti, inglesi, francesi, tedeschi e italiani. Il, gli altri tre hanno alla partenza uno zaino per dire di, di 10 kg, il PM italiano ha uno zaino di 80 kg. Mi pare normale che i tempi si allungano e molto non si riesce a fare. L'altro numerino è 3. Tre sono i gradi di giudizio. L'inglese col suo zainetto da 10 kg si fa un giro di pista, c'è cioè un grado di giudizio, è arrivato, non c'è motivazione, c'è il sistema della giuria, non c'è motivazione, non c'è appello, non c'è cassazione, lui ha finito il suo compito. Francesi e inglesi con il loro zainetto da 10 kg ne fanno quando va bene due, perché la cassazione è quasi teorica, il numero è che ci sono meno di 5.000 sentenze della cassazione penale in Francia e Germania, 55.000, 58.000 l'anno in Italia. L'appello è molto scoraggiato perché esiste esistono una serie di filtri di sistemi vari, più quello più clamoroso della riformatio impejus, cioè della possibilità di condannare se l'imputato fa appello e viene respinto a una pena maggiore di quella in primo grado, che costringe l'imputato e il suo avvocato a pensarci dieci volte a fare l'appello. Invece in Italia, naturalmente, siccome tanto peggio non può andare, chiunque fa appello. Quindi bene che vada, inglesi e francesi con il loro zainetto si fanno due giri di campo. L'italiano col suo zaino da 80 kg deve fare minimo tre giri, cioè con la Cassazione. Spesso di più perché se c'è una misura cautelare o un sequestro, allora c'è il ricorso al del Tribunale della Libertà, poi di nuovo Cassazione, quindi la statistica, che è quelle che cita il professore sono quelle che girano, quelle ufficiali del ministero, però dimenticano questo piccolo particolare, che secondo me invece è la cosa su cui dovre si dovrebbe cominciare a incidere. E su questo la magistratura, l'avvocatura no, ma la magistratura e pezzettini della politica dicono Facciamo una serie depenalizzazione, non se ne parla nemmeno. E i, i provvedimenti sono di segno contrario. Il danno che ha fatto la legge sull'omicidio stradale, sulle elezioni stradali procedibili, l'ufficio non acquereva, ha generato decine di migliaia di processi perfettamente inutili, perché il problema è di fare avere il risarcimento danni alle persone, non dare tre mesi all'investitore. La magistratura era contraria, è stata fatta la legge è stata fatta la legge con cui non è più possibile fare il giudizio abbreviato per l'omicidio, sembra poco perché alla fine i processi di omicidio sono un centinaio l'anno, forse meno, però un processo di omicidio inabbreviato davanti al gruppo dura due udienze, tre udienze al massimo in corte d'assise, come sappiamo dalle cronache del giornali, almeno un anno un anno e mezzo, moltiplicato 70-80 è come se noi avessimo buttato 100 anni di tempo come sistema giusto. Questo è a monte. Perché, ripeto, il capo di imputazione e la giustificazione di tante cose è l'inefficienza della giustizia. L'altra cosa su cui nel quadro generale, che correttamente dipinge il professor Cassi, la politica. Vero è che solo qui abbiamo avuto due pubblici ministeri che hanno fatto due partiti. Però è anche vero che sono finiti miseramente nel Uno è abortito addirittura, l'altro è durato lo spazio di un mattino. Dopodiché io sono contrarissimo, ma non io, che poco importa. Da vent'anni a questa parte ci sono posizioni di ANM e CSM, una volta tanto d'accordo fra loro, a fare contro le cosiddette porte girevoli, a chiedere alla politica una eh, legge che in qualche modo riduca il fenomeno del passaggio alla politica. Su questo... Forse lo stanno facendo ora, dico forse perché le cronache quotidiane non sono rassicuranti, ma dico che è vent'anni che, se pigliamo i verbali del Consiglio Superiore dell'Associazione Nazionale Magistrati, vent'anni fa troveremo questo problema. Poi sul Ministero di Giustizia, sono d'accordissimo, professore, che almeno due terzi o tre quarti dei magistrati che ci sono dovrebbero andare via ed essere sostituiti da funzionari, mi pare un po' più delicato i ruoli apicali, ma lì si potrebbe andare a distinguere. Il capo dell'ufficio legislativo potrebbe essere benissimo un professore di università o un avvocato. Sul disciplinare, probabilmente, è meglio che sia un magistrato per non avere una pesantissima ingerenza di un qualcuno da fuori. Però, su questo, che il fenomeno delle porte girevoli, come per usare lo so, vada ridotto, mi pare chiaro. Sulla politica, magari vengo dopo non voglio prevaricare la rapidità del professore no, diciamo, l'osservazione lo, l'osservazione su diciamo su, su, sulle statistiche mi sembra interessante cioè che in qualche modo il magistrato italiano la magistratura italiana opera in un quadro in un perimetro legislativo ipertrofico e io aggiungerei anche, non solo ipertrofico, ma pasticciato, confuso. Il, il, diciamo, il legislatore italiano negli ultimi vent'anni ne ha passati buona parte a riscrivere ossessivamente alcune parti del codice di procedura penale eh, e non sempre necessariamente come dire, avendo in testa come fine ultimo l'efficienza del servizio no? de la, de, della giustizia penale, sì, per stare alla giustizia penale. Quindi volevo capire se su questo punto sollevato da Pignatone lei è d'accordo, professore. Cioè se che in qualche modo a questo quadro drammatico, e stiamo adesso sul piano dell'efficienza del servizio giustizia, ha contribuito in modo diciamo, decisivo una diciamo, un, un, uno sciagurato e lunghissimo arco di tempo di politiche, di politiche giudiziarie da parte del Parlamento e quindi anche di maggioranze diverse che si sono alternate nel tempo a guida del Paese. Io sono totalmente d'accordo con quello che diceva il Presidente Pignatone, cioè io penso che, io ho cercato di fare prima un quadro della situazione, adesso stiamo affrontando il problema delle cause, cioè che cosa ha prodotto questa situazione e non c'è dubbio che tra le cause vi sia una complessità legislativa il fatto di non aver tentato il legislatore di trovare delle soluzioni non giudiziarie ai conflitti noi ci siamo nel secondo dopoguerra ci siamo subito allineati alla formula americana lei sa che nel mondo esistono due sistemi due sistemi sociali Diciamo, i due paragoni fatti dai sociologi sono il Giappone e gli Stati Uniti nel Giappone i conflitti hanno, nella maggior parte dei casi, delle soluzioni che sono o corporative, o familiari, o aziendali, o del gruppo in cui si vive. Non third party dispute resolution. Invece, quella americana è il ricorso continuo all'autorità giudiziaria. E' quindi una forte intermediazione di tutti i conflitti, noi ci siamo allineati subito a questa soluzione e quindi abbiamo eh, aperto troppe strade pensi che noi non abbiamo il leave inglese il magistrato inglese può dire questo fatto non è rilevante persino la Corte Suprema Americana c'è cioè una procedura che in latino si direbbe ma in, inglese, in americano si, si pronuncia <ride> e che, e che di, sostanzialmente è una decisione di ammissibilità questo per me non è rilevante, io non lo decido, va bene, eh, sarebbe contrario alla nostra Costituzione, però ce l'hanno. Quindi eh, in più abbiamo delle procedure che hanno, che hanno portato, vedi l'enorme quantità di questioni che vanno alla Cassazione, che hanno portato a tutti e tre i livelli le decisioni nel civile e nel penale. Il civile è ancora più drammatico del penale, ovviamente, per i, per gli, i termini che dicevo prima. Quindi non c'è dubbio che una delle cause sia stata questa. Il problema è che questa causa non è stata mai eliminata e la mia domanda è ma il ruolo svolto negli uffici legislativi dai magistrati stessi non avrebbe dovuto portare la loro esperienza a suggerire delle modificazioni legislative? Proprio il ruolo svolto dentro il Ministero della Giustizia dovrebbe consentire questo. Il ruolo dei magistrati del Ministero della Giustizia nasce in epoca giolittiana, cioè un secolo fa, e nasce quando non esisteva, poi dopo fu costituito, ma con pochissimi poteri, il Consiglio Superiore della Magistratura. E fu visto dai magistrati giustamente come uno strumento per garantire l'indipendenza della magistratura, perché la magistratura stava all'interno del Ministero della Giustizia in un'epoca in cui i magistrati erano ancora di, con, ritenuti assimilabili ai dipendenti pubblici, sostanzialmente. Nel momento in cui è stato costituito lo scudo, Consiglio Superiore della Magistratura, che è sostanzialmente il Consiglio Superiore della Magistratura è stato concepito dal Costituente come una specie di direttore generale del personale composto di 30 persone invece che di una persona sola, sostanzialmente. Cioè uno scudo per evitare che attraverso il governo delle carriere si governi l'attività la, la, che consiste nel dare giustizia. Ora, questo ruolo importante è svolto all'interno del Ministero, il ruolo importante è svolto in molti gabinetti ministeriali e il ruolo, diciamo, la qualità eccellente dei nostri magistrati, perché questa è una cosa singolare del nostro Paese, e che noi abbiamo poi dei magistrati che in generale sono selezionati molto bene. Sono tra i dipendenti pubblici meglio selezionati, tra, diciamo, coloro che lavorano per lo Stato, meglio selezionati, più accuratamente, con concorsi che si ripetono più velocemente, quindi non con quegli stop-and-go che ci sono per il resto del pubblico impiego, però non c'è mai stato, secondo me, nel corpo dei magistrati, ripeto sempre civile e penale, che sono stati quelli di cui mi sono interessato, una consapevolezza della necessità di mettere in ordine la casa comune. Io qualche volta dicevo, scherzando ai miei colleghi che venivano dalla Cassazione alla Corte Costituzionale, tu saresti capace, l'ho detto a qualche mio collega, quindi lo posso ripetere, tu saresti capace di stare a tavolino e scrivere una perfetta sentenza con il soffitto che ti cade addosso e tu continui a scrivere una sentenza perfetta e a dare, cercare di dare giustizia mentre nel frattempo ti sta cadendo la casa addosso. Questo secondo me è un fatto importante, è un fatto di cultura importante. E la cosa bella è che è dimostrato dalla, diciamo, c'è una controprova, e cioè che ci sono stati dei magistrati, un famoso presidente di un tribunale di Roma, del Tribunale di Roma, un famoso presidente del Tribunale di Torino, che sono delle eccezioni e ci sono state delle best practice. Allora la domanda è, ma perché i capi degli uffici giudiziari non hanno fatto quello che hanno fatto i loro colleghi a Roma e a Torino, io ne sto citando solamente due perché tra l'altro uno dei due lo conoscevo anche personalmente, che hanno gestito la giustizia in maniera eccellente, Ci sono, cioè si sono interessati non di scrivere soltanto la bella sentenza, ma anche per tetto che perdeva dell'acqua che penetrava dal tetto rotto. È d'accordo che la magistratura è stata un po' pigra? Sì, io sono d'accordo. Meno sulla possibilità che i magistrati del Ministero potessero decidere fare grandi passi avanti sul piano legislativo, perché lì, come vediamo, fino a stamattina c'è, cioè, e ci torneremo, penso inevitabilmente, sul tema gli schieramenti politici sono talmente forti e arroccati sulle loro posizioni in materia di giustizia, che è una delle materie in cui non sentono neanche i tecnici, paradossalmente, forse in tema di trasporti, di, di sanità o di altro. Lì invece non ci sono. Secondo me lo spazio che Storicamente hanno avuto i magistrati del ministero, ripeto, hanno preso posizione sulle, sui casi che facevo prima io, dell'omicidio stradale, dell'appreviato, ma di tante altre cose. Sempre lì il, il politico, il ministro e il, il suo entourage politico, anche se non tecnico, qualcuno tecnico c'è sempre, resiste agli input del, del, della, della, della struttura tecnica. Sono, invece, assolutamente d'accordo con il professore questa volta, avendolo visto per 45 anni dall'interno, che nella categoria, io penso che sia questo, ha prevalso su tutto un, a, a volte in questo senso malinteso, privilegio del mito dell'indipendenza. Cioè non si è capito, e non si capisce tuttora, che il giudice o anche il pubblico ministero con le sue caratteristiche particolari, devono essere indipendenti finché fanno attività giurisdizionale, cioè decidono la, sen decidono la sentenza, la causa civile, decidono se arrestare qualcuno o non farla, fare una perquisizione, eccetera, lì devi assicurare l'indipendenza. Quello che la mia categoria, la mia ex categoria, non riesce a capire, secondo me, in larghissima misura, è che questa indipendenza non vale rispetto al tema organizzazione, organizzazione degli uffici, organizzazione del lavoro dei singoli. Invece, nella testa del singolo magistrato, la, la, come dice il professore Cade la Casa, tutto quello che è, dai servizi di cancelleria alla fotocopiatrice, agli orari dell'udienza, eccetera, deve essere qualcosa che miracolosamente, per virtù dello Spirito Santo, funziona da sola senza dei problemi di bilancio, del, problema del personale. Quando io facevo il capo all'ufficio e non avevo tan neanche tanti assistenti per tanti ma magistrati, veniva quello e dice «ma io sono, sono senso, pure il mio è troppo scarso, dammelo un altro». Dico «guarda, io ne ho 80, voi siete 90, ce ne sono 10 che dobbiamo in qualche modo arrangiare». «No, tu dammela a me, poi quello per gli altri non mi importa». Cioè è la logica, di non rendersi conto che il cosetto servizio di giustizia, si diceva prima, è composto oltre che da una componente giuridica, lì, l'indipendenza assoluta, da una componente organizzativa, in cui è essenziale l'opera dei capi degli uffici. È difficilissimo riuscire, e per la giudicante è più ancora che per la requirente, riuscire a scalfire questo muro eh, mentale. Cioè, ma, ah, ma io sono indipendente, ma tu non è che sei indipendente nel senso che non puoi venire in ufficio, o che se non ci sei non avvisi, oppure che in udienza la, la, non te la studi e poi ci deve andare uno all'ultimo minuto per dire esempi banali. Oppure che tu fa, dai la precedenza per dire agli incidenti stradali invece che ai delitti di mafia, dico per cose paradossali, anche il tema delle priorità rientra. Che è particolarmente delicato perché è misto di giurisdizione e di amministrazione, rientra in questa logica. Se un ufficio nel suo insieme decide, ripeto, per fare il paradosso, privilegiare i delitti di mafio, la corruzione, gli incidenti stradali, i singoli si devono adeguare. Invece, a me è capitato uno. Ah, secondo me il reato più grave è il mancato pagamento degli alimenti alla moglie. Giuro, un Gip di Roma mi disse cioè, dieci anni fa quando gli arrivai. E si facevano questo tipo di scopi, no, per me è il reato più grave, tutto il resto può aspettare. E non ci sono santi che riescano a smuoverlo. Quindi, Giuseppe, dice bene il professore, è un problema di cultura, cioè di rendersi conto che bisogna vedere l'insieme del panorama, rendersi conto delle lacune, delle possibilità, dare una mano alle soluzioni dei problemi comuni. Questo purtroppo è una delle lacune, ripeto, io l'ho ravviso nel mito tra virgolette dell'indipendenza che non è, non è relativa a questo lì c'è un grosso deficit della scuola superiore della magistratura che non riesce a sfondare questo muro e mi spiace dirlo esprimo un'opinione assolutamente minoritaria in quello che sto per dire l'attacco La, in corso anche a livello legislativo alla posizione dei capi degli uffici, come se il capo dell'ufficio per sé è, è il male, è il singolo sostituto, il singolo giudice Rappresenta il bene, inspiegabile, come poi tu sei sostituto fino al primo di marzo e, e, e sei il santo. Il 2 marzo diventi aggiunto procuratore e all'improvviso sei il male assoluto, è una cosa che io non sono riuscito a capire in 45 anni. Ormai non capirò più. Dico però con quello che sono le circolari già emesse dal Consiglio Superiore e la legge, la, il progetto di riforma che c'è all'esame del Parlamento, andiamo nella direzione esattamente opposta. Cioè sempre più anarchia, sempre meno attenzione all'organizzazione. Mi pare diciamo, che su, su questa. Cioè su, su una, sulle, sulle radici dell'inazione o, della, diciamo, del, de, del cattivo lavoro fatto dal Parlamento siate abbastanza d'accordo. Insistendo su questo punto, io volevo chiedere, lei produzione del libro a un certo punto lo accenna soprattutto nella parte, nella parte statistica, facendo vedere come, diciamo, in coincidenza della vicenda di Mani Pulite, la fiducia del paese in fronte alla magistratura conosce il suo acme e poi da quel momento in poi diciamo quell'investitura quell di fiducia no? eh, vive la fase della, della, della disillusione prima e poi certo. addirittura del, del tradimento eh, ritiene diciamo, lei non pensa non crede che è stato proprio in quel momento ma adesso è proprio però a capovolgerlo rispetto alla lettura che normalmente ne viene data. Una lettura che viene data normalmente è che Mani Pulite fu la stagione in cui diciamo, la magistratura prese consapevolezza, addirittura qualcuno sostiene, eh, diciamo, pianificò la liquidazione per via giudiziaria di una storia politica del, di un pezzo di classe dirigente del, del Paese, politica ma anche economica, e che diciamo, lì in qualche modo si è consumato il peccato originale che poi ha reso impossibile o comunque molto difficoltoso un percorso di riforma negli anni, negli anni successivi. Io provo a chiedervi invece se non fosse vero, se non possa essere vero il contrario, e cioè che in qualche modo se siamo d'accordo che quella stagione è stato un momento spartiacque della storia politica ma anche diciamo, giudiziaria del Paese, non sia stato quello il momento in cui la politica ha assunto... Diciamo, lei sì si è macchiata del peccato originale, cioè quella di trasformare il discorso politico in discorso giudiziario. Anche su questo, in alcune pagine del suo libro, ho trovato dei riferimenti. No, la giudiziarizzazione del discorso, del discorso pubblico, del discorso politico. A me fa, fa impressione come spesso, diciamo, la responsabilità politica, ma qui per mano della politica, prima ancora diciamo, che per mano del giornalismo, della stampa o della, o della magistratura, conosca una sovrapposizione con quella penale. Quante volte mi è capitato di ascoltare diciamo, politici che si difendevano no, da, da, dagli attacchi cui erano sottoposti Eccependo di non aver ricevuto un avviso di garanzia, come se in qualche modo l'avviso di garanzia fosse il discrimine nel decidere se diciamo, a un soggetto andasse in qualche modo rimproverata una responsabilità, nel caso politica in senso lato e non necessariamente penale, si può essere responsabili politicamente e penalmente non responsabili, ma questa sembra una distinzione come dire che la politica ha smarrito. Ecco, allora per tornare al punto, non crede che. Quella stagione sia stata sì un'occasione un mancata, ma da parte della politica, perché poi appunto le riforme, le leggi, le scrive, e le vota e le approva il Parlamento fino a prova contraria, che, che ne dica il CSM, che, che ne dica, come del resto, peraltro, stiamo vedendo cioè nel momento in cui il Parlamento adesso vedremo che fine farà questo diciamo, primo blocco di riforme della giustizia. Ma nel momento in cui il Parlamento e un governo hanno deciso di tirare dritto sulla giustizia il CSM, l'ANM hanno detto quello che hanno voluto, ma non mi pare che, come dire, che questo abbia impedito alle riforme di, di, di cominciare il loro percorso. Che quella sia la svolta non c'è dubbio. Eh, due indicatori. Primo, eh, muoiono sostanzialmente i tre partiti fondamentali su cui si reggeva la storia italiana per 50 anni. Democrazia cristiana, Partito Socialista, e Partito Comunista qualcuno trasformandosi, qualcuno estinguendosi. E secondo, si cambiano le leggi, le, le, la regola del gioco, cioè la, la, la formula elettorale, eh, si passa dal conto dei voti, de, de, nel passaggio de, dai voti ai seggi, diciamo, si passa dal, dal proporzionale al maggioritario. Io credo che sia vero quello che lei accenna, io credo che sia vero, cioè che in realtà era la politica che aveva in qualche modo esaurito le sue idealità e che a quel punto affida a qualcuno di fare una specie di putozzere, di fare piazza pulita, va bene? E Per ricominciare da capo. Perché? Perché la verità è che si esauriscono le finalità fondamentali dei partiti, le due correnti principali della storia italiana sono state quella popolare e quella socialista. Ora, l'una e l'altra, la componente liberale di quella popolare e quella solidaristica di quella socialista, si erano esaurite in quegli anni, in quegli anni lì. Non c'è più un piano Beveridge, il piano Beveridge è del 1942. Quindi c'era una sorta di esaurimento della politica. L'innesco, quindi, non è stato nella magistratura, l'innesco è stato nella politica, che ha delegato sostanzialmente il controllo della virtù ai magistrati, i quali hanno, in questo caso alle procure, che hanno, come dire, fatto l'opera, hanno completato l'opera. E da lì si ricomincia da capo. Basta vedere il modo in cui eh, Forza Italia raccoglie i voti e raccoglie l'eredità elettorale dei partiti che erano morti, no? eh, che diciamo ricomincia da capo. Cioè, eh, io ricordo un fatto, ero, siamo, sono stato per dieci giorni, nella, era il governo Ciampi, io ero ministro del governo Ciampi e siamo stati per dieci giorni perché dovevamo assegnare le frequenze alle, perché c'era stata la prima gara per l'assegnazione delle frequenze telefoniche e si stavano svolgendo le elezioni e stavo nel luogo dove il vertice del governo, nella stanza del presidente del consiglio dei ministri. Per noi era, eravamo un bel gruppo di ministri, per noi erano una novità, va bene? nessuno di noi immaginava che vi sarebbe stato un una trasformazione così radicale. Quindi è vero, l'innesco non è stato manipulite. l'innesco è stato altrove, nella crisi dei partiti che per 50 anni... Un mio amico americano, eh, T.J. Pemple, che ha insegnato a lungo a Princeton, ha scritto un bellissimo libro intitolato Uncommon Democracies, Democrazia fuori, fuori del comune. La sua tesi era questa, che in Italia e in Giappone C'erano delle democrazie fuori del comune, costituite dal fatto che c'era stato sempre un partito al governo e non c'era mai stato alternanza. Si cambiavano le associazioni, mutavano i governi, ma c'era una cerniera, e la cerniera era assicurata dal partito della democrazia cristiana. Quindi, quindi è vera la, la, diciamo, la diagnosi costituita dal fatto che c'è stato un esaurimento della, dei policy makers, non come dire sono diventati solo politicians. Ecco, allora se siamo d'accordo su questo, cioè che il peccato originale della politica, invece dall'altro lato io, la mia domanda è se in questo, diciamo, la, la, negli ultimi vent'anni la magistratura italiana non ha scontato non soltanto una forma di pigrizia, ma non ha scommesso, diciamo così, in modo sciagurato sul ventennio berlusconiano. Cioè l'idea che in qualche modo il ventennio berlusconiano consentisse una sorta di glaciazione, no? di, qualunque, di, diciamo, di qualunque fremito, anche proposito di autoriforma. Era talmente, diciamo, era talmente, diciamo così, eh, sproporzionato no? il disegno di manomissione dell'impianto del, del dell impianto, dell impianto, alla giustizia penale del processo penale che in qualche modo questo, una parte della magistratura ritenne fosse condizione necessaria e sufficiente come dire a starsene dove uno stava intanto ovviamente la la diagnosi del professor Cassese è assolutamente esatta. Poi, a Mani politiche aggiungerei sempre le stragi mafiose perché vanno insieme. Cioè la distruzione della classe politica è forse per due terzi sulla corruzione per un terzo almeno sul versante mafia, quindi che porta in sé peraltro un carico di sangue, non c'è altra parola per dirlo, da rendere ancora più pesante l'intervento, le conseguenze, eccetera. Si parla tanto di autoriforma, ma autoriforma della magistratura non è facilissima. Cioè una cosa è se per autoriforma intendiamo una culturale, come quella di cui parlavamo prima, o anche banalmente etica, su cui possiamo essere d'accordo. È chiaro che così come c'è un degrado dell'intera società, il degrado colpisce anche la magistratura, lo testimoniano, qui lo scrive spesso Violante: giustamente in questo caso, il numero degli arresti o comunque di magistrati imputati per corruzione è certamente cresciuto, specchio di una società in cui c'è questo degrado. Però il, la, la magistratura non è una normale burocrazia che si possa autoriformare facilmente. La magistratura procede, e la giustizia attorno a lei, perché sono poi intrecciate, per schemi molto rigidi, molto formali. È difficile con le circolari del CSM che rappresentano il massimo dello sforzo eh, di, come dire, di autoriforma. Non parliamo del, del sindacato, dell'ANM, ovviamente. Qualcosa si può fare, nel bene e nel male. Però il grosso dei problemi li deve risolvere necessariamente il legislatore questo come premessa dopodiché non c'è dubbio che la storia italiana è stata quella che è stata non c'è dubbio che c'è stato il ventennio berlusconiano il ventennio berlusconiano è, è stato quello che è stato ci sono stati progetti alla fine hanno fatto anche dico, il progetto Alfano era perlomeno era chiaro, era onesto intellettualmente perché voleva modificare la Costituzione se fosse riuscito, nulla da dire. Molti altri tentativi sono stati fatti invece a costituzione vigente e mutata di sotterfuggivari, no? E c'è stato uno scontro frontale con la magistratura. Non stato... Però io continuo a dire che condannando tantissimi, tanti, tantissimi magistrati che ci hanno giocato, ci hanno costruito carriere, hanno, si sono poi anche schierati apertamente magari facendo il Presidente di provincia o di regione conservando però senza neanche dimettersi dalla magistratura cioè, tanti casi singoli oggi i deputati credo siano tre, quattro forse giudici non particolarmente diciamo né famosi né incisivi in passato non è stato così dico però chi dà le carte, chi le ha date è sempre la politica, cioè questi stessi magistrati. Alla fine, con loro grossi vantaggi personali, in molti casi, però, sono stato un, uno strumento. Non voglio dire gli utili idioti, ma uno strumento in mano alla, alla politica. La politica si è spaccata su un crinale. Berlusconi, anti-Berlusconi, per semplificare al massimo, è un pezzo di questa, uno dei due pezzi della politica tutte e due, uno in modo più chiaro e manifesto, l'altro in modo, c'erano le toghe azzurre, si dicevano, hanno utilizzato la magistratura. La sinistra, per, per, per ribaltare Berlusconi, ha fatto un manifesto di ricorso alla, alla, alla leva giudiziaria. Ma chi dava le carte, sempre la politica, sa. Del resto, quasi paradossalmente, già nasce con Tangentopoli la prova, che è la politica che comanda. Perché non c'è dubbio che tutto il pool di mani pulite, e possiamo pure metterci i magistrati palermitani dell'epoca, tutto si auguravano e non la vittoria di Berlusconi. Cioè tutto... La, eh, inutile fare i nomi che conosciamo, ma sia a Milano che a Palermo che a Napoli i magistrati si auguravano la vittoria di Occhetto, della gioiosa macchina della guerra di Occhetto. Lavoravano in qualche modo quantomeno oggettivamente, nel loro auspicio quello era. E ha vinto scopo Perché alla fine è sempre la politica che comanda. E oggi la, la magistratura è senza voce. La caduta di credibilità, che indubbiamente c'è, certo, in buona parte è colpa della magistratura, della caduta etica, eccetera. Però è anche vero che a un certo punto i giornali, dico i giornali, ormai in realtà il panorama informativo è molto più ampio e complicato, Dico però visto che sia io che il professore abbiamo una certa età, diciamo i giornali, hanno avuto un input diverso, hanno cambiato posizione. Hanno cambiato posizione, e, tranne qualche scheggia, alcuni a difesa assoluta, altri ad attacco assoluto, alla magistratura, qualunque cosa faccia. Per certi giornali, se un magistrato oggi dice ma sta piovendo, è un motivo per attaccarlo. La sponda apposta, dice c'è cioè il sole, è 30 ⁇ e lo, lo difende lo stesso, Però i giornali, è come la cronaca giudiziaria, i giornali non è che li fa il magistrato, non fa i titoli, non fa le linee editoriali, non fa niente, rispondono ai loro direttori ed editori e, e agli interessi che ci sono dietro. Da alcuni anni la magistratura ha fatto del suo meglio per, per perdere incredibilità però questo crollo è verticale anche perché è cambiato lo schieramento come dire, dei mezzi che influenzano l'opinione pubblica. Oh, visto che sì, adesso siamo diciamo, alla conclusione, abbiamo ancora una, de una decina di minuti, proviamo diciamo, il libro su questo lascia, diciamo, lascia una, porta, una porta aperta. Però proviamo, proviamo a dire almeno una o due cose che potrebbero o che dovrebbero essere fatte subito e rispetto alle quali quindi, non ci sono controindicazioni. Non per altro, perché visto che al allora, all netto che servirebbe un nuovo Giustiniano, ma siccome di Giustiniani in giro non se ne vedono almeno al momento e forse non è neanche più il tempo di Giustiniano forse non è neanche più un tempo in grado di partorirlo un Giustiniano però quali sono quelle uno, due, tre cose su cui oggi diciamo, il Parlamento ha maggior ragione peraltro nel, nel, contesto, nel contesto politico peculiare che, diciamo, che il Paese sta attraversando quindi anche in forza diciamo, di un indubbio vantaggio Rappresentato oggi da una, da una maggioranza trasversale, eh, dovrebbe fare? La prima, indubbiamente, è tener conto che la domanda di giustizia della nostra società ha davanti degli operatori della giustizia di un numero troppo ristretto, perché per diversi motivi è stata fatta una politica maltusiana, se lei vede le statistiche del numero dei magistrati dall'immediato secondo dopoguerra ad oggi nota che c'è un aumento se non ricordo male del 30-40% prenda il numero dei, eh, degli abitanti in Italia è aumentato di 10 milioni quindi è passato da 50 a 60 milioni e prenda il numero dei dipendenti pubblici siamo arrivati a 3 milioni e mezzo il che vuol dire che l'offerta di giustizia, la domanda di giustizia c'è una discrasia tra le due cose cioè ci sarebbe bisogno di più magistrati questa è la prima cosa la seconda cosa che si sta facendo di dotare gli, gli, gli, gli magistrati di assistenti è uno dei progetti del Ministra Cartabia mi sembra un eccellente progetto la terza cosa che si sta facendo è, è quella di eh, modificare una serie di norme del processo civile, del processo penale, in modo da evitare questo peso eccessivo delle magistrature superiori, perché, eh, lo diceva prima il Presidente Pignatone, non è possibile che tutti vogliano andare. Questo in parte deriva, e questa è un'altra modificazione da fare, dall'alto numero di magistrati, eh, di avvocati, scusi, se io non ricordo male in questo momento le cifre, il, nostro, il numero di avvocati in Italia è supera i 240.000, 240. se non ricordo male sono 150.000 in Germania dove il numero di abitanti è di 80 milioni contro i nostri 60. È abbastanza chiaro, no? C'è un problema, insomma, no? L'altra cosa che io farei è... Invitare tutti i magistrati che siedono negli organi esecutivi, anche, anche nelle strutture serventi del CSM, prima addirittura nella segreteria della Corte Costituzionale, di ritornare a fare i magistrati. Perché lì fanno il capo del Dipartimento degli Affari Penitenziari. Che cosa fa, il Presidente? E, e, e fa il gestore di un settore alberghiero innanzitutto perché il carcere come è noto è un albergo dove si è costretti a stare chiusi dentro non si può uscire un albergo in condizioni non ottime ma insomma con una stella come con una stella, con una stella appunto e, e, e, e poi deve gestire, deve gestire tutto l'approvvigionamento di così. questo è un compito tipicamente amministrativo quella persona che svolge quella funzione amministrativa è stato scelto per le sue conoscenze giuridiche, per la sua capacità di fare il magistrato. Se io l'ho selezionato in quel modo lì, voglio che venga utilizzato in quel modo lì, non per fare un'altra cosa. Era abituato a guidare un'automobile, non a guidare un autobus. No, per dire due cose che si possono somigliare. Queste, secondo me, sono proprio le, come dire, i passi, immediati, più urgenti. Poi chiudere le porte. Se io sono un giudic... Devo essere giudicato, non voglio che la persona che mi deve giudicare, se voglio che sia imparziale, lui non, non solo non deve appartenere a un partito, ma non deve neppure ricordarmi che ha appartenuto a un partito o che si è presentato nella lista di un partito. Se no imparziale vuol dire non parziale e parziale e partito hanno la stessa radice nella lingua italiana. Quindi una esclusione assoluta dell'accesso alla politica da parte dei magistrati. Si sa che non, che non si può manifestare una propria opinione come, come appartenenza politica eh, al di fuori, eh, perché questo comporta un vulnus grave per l'indipendenza dei magistrati. Se già questo venisse fatto, io penso che sarebbe... E poi un'ultima cosa che secondo me bisognerebbe fare. La selezione dei capi degli uffici giudiziari, invece che essere fatta sulla base delle appartenenze ai alle correnti e così via, che hanno permesso di avere degli eccellenti capi di uffici giudiziari, nonostante questo, dovrebbe essere fatta sulla base delle esperienze che le persone hanno fatto come capi degli uffici. Una persona, a me è capitato, alla Corte Costituzionale, di avere dei colleghi che sono stati i migliori giudici, le persone con cui ho imparato di più e sono stati i peggiori presidenti. Come si spiega? Per il semplice fatto che se fa il giudice è un mestiere, se fa il presidente è un altro mestiere. Ci vogliono delle capacità organizzative, bisogna saper dialogare con le persone, saper dare la parola, saper condurre no, la discussione in un collegio in modo tale da arrivare a una conclusione. E questo, è, questo deve essere valutato dal CSM. Non, per valutarlo... Secondo me bisogna prendere il curriculum di una persona, vedere come ha fatto in precedenza, chiamarlo, ascoltarlo. Io ho fatto parte spesso di commissioni per la nomina di professori all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Va bene? Noi abbiamo, abbiamo fatto le selezioni sulla base delle cose che loro avevano fatto, che avevano scritto, poi ci siamo seduti intorno a un tavolo, va bene, in pubblico. Loro stavano lì, qualche volta erano persone più anziane di me, va bene, e stavano lì e dovevano rispondere alle nostre domande. E noi gli chiedevamo che progetti hai. Secondo te per fare questo che cosa bisogna fare? Come si organizza il lavoro di insegnamento in un organismo che ha studenti che vengono da 25 paesi europei? E, come, e quali criteri faresti per la chiamata dei professori universitari? Ecco, alla fine noi sapevamo chi stavamo nominando, Lo, li conoscevamo. E questo è il modo con cui si scelgono le persone migliori. Presidente, c'è qualcos'altro qualcosa allora, in più o di diverso eh, che si può fare? La cosa su cui io ho scritto, è, cioè il mio primo articolo per, per Repubblica. È, il mio primo articolo, prima ancora per la stampa, è la depenalizzazione. Perché accanto all'aumento del numero dei magistrati, che poi non può essere illimitato perché si vede che non si riescono a coprire neanche i posti a concorso, perché questa è una triste realtà: che all'ultimo concorso, credo per 350 posti, gli ammessi agli orali sono meno di 350. C'è per il penale, sempre, per la giustizia civile, e cioè gli altri strumenti. Altre vie di fuga prima di arrivare davanti al giudice, altre vie di soluzione. Per il penale ci vorrà la depenalizzazione, lì c'è... Cioè, senza di quella il penale non si risolveva. L'altro auspicio sarebbe, in base a quello che ho detto all'inizio, una rivisitazione almeno parziale delle impugnazioni, perché non si può prevedere i tre giri di campo per, per questo povero eh, disgraziato con gli 80 kg sulle spalle. Quindi però quando uno dice queste cose gli avvocati ti saltano addosso dicendo che sono violati i principi della Corte europea, della Corte mondiale, della Corte planetaria, il che non è vero perché è applicato in Francia e Germania, che sono paesi, credo, civili non meno di noi, diciamo. Su questo è sul versante. Le varie riforme cartabbia, penale, civile, processuale, eccetera, io sono anche abbastanza... Nella difficoltà del momento, quella sul Consiglio Superiore, è già cambiare comunque il sistema elettorale, già qualcosa, smuovi le acque, senza farsi molta illusione. Sulla selezione dei capi degli uffici, ha ragione il professore, cioè ora hanno disposto addirittura per legge che si debbano fare le audizioni, la difficoltà è che la gran parte dei capi degli uffici viene dall'avere fatto il soldato semplice, cioè o il giudice o il sostituto. Io credo per la verità che il, a livello dei capi, dei, specie degli uffici più importanti, il gioco delle correnti non abbia inciso, cioè alla fine sono, quelli che dovevano essere nominati sono stati nominati, magari non è stato nominato nella città, eh, ma piuttosto in quella B, ma quelli erano, non è che sono rimasti fuori per quello che noi stessi, fra di noi ci conosciamo, personaggi eccezionali che non hanno avuto l'incarico di procuratore della Repubblica o di presidente del tribano. Sul livello invece intermedio, cioè presidenti di sezione, dei tribunali, della Corte d'Appella, qualche volta anche procuratori aggiunti, il gioco delle correnti è pesato di più. Ma perché pesa di più? Perché è facile che per uno stesso posto ci siano 3, 4, 5 candidati più o meno equivalenti. E più o meno equivalenti sulla base dei curricula, delle esperienze e probabilmente per quello che girano, giravano le voci nel nostro ambiente è più o meno equivalente anche nella sostanza. A questo punto è chiaro che il gioco delle correnti ha pesato. Questa è la mia personalissima sensazione. Dopodiché nominare i, i capi degli uffici giudiziari, intanto bisogna rendersi conto che gli uffici giudiziari sono tanti, 200 e passa, fra procure, poi devi raddoppiare con i tribunali più le corti d'appello si richiede un livello qualitativo a un numero elevatissimo, non abbastanza elevato di persone. Quindi non ci si può fare manco l'illusione di avere dei fuoriclasse pure al presidente del tribunale dell'ultima cittadina della Calabria o del Piemonte. Dopodiché la selezione, ripeto, la difficoltà nasce che normalmente sono soldati semplici che aspirano a diventare ufficiali, diciamo. Io penso che ancora una volta qua, per esempio, la, quello che è lo spirito del tempo è controindicato, perché oggi si vuole, alcune delle correnti della magistratura dicono a chi ha fatto inc un incarico direttivo deve tornare a fare il soldato semplice. Errore tragico, perché tu non puoi diventare Presidente o Procuratore del Tribunale di Roma se prima non hai visto come funziona un, un, un, un ufficio, medio piccolo o medio grande insomma non puoi diventare da sostituto procuratore di Roma e poi da procuratore di Roma devi tornare per due anni di Roma, di Milano, e Torino a fare il sostituto e poi magari dopo X anni non si sa bene ma. cioè torniamo al discorso fondamentale prima della cultura cioè bisogna rendersi conto qua il problema non è di mortificare l'ambizione che è una malattia professionale dei magistrati è il problema è di rendere un, il, il servizio di giustizia il migliore possibile. Sotto questo profilo, se uno, uno ha fatto bene il procuratore della Repubblica, una città di medie dimensioni, un ufficio, quindi di medie dimensioni, va preferito a, a quello che ha fatto il sostituto, il giudice. Ma per, per forza di cose devi imparare centomila cose che non, non sono scritte nel codice di procedura penale. Purtroppo lo spirito dei tempi non è in questa direzione. Comunque, sulla, non c'è da farsi illusione, secondo me e secondo anche l'esperienza, sui criteri da, dati o dalle circolari o dalla legge troppo dettagliati, perché più è dettagliato il, sono dettagliati i criteri di nomina, più aumenta paradossalmente la facoltà, la possibilità per chi nomina di scegliere facendo pesare un criterio piuttosto che un altro ed aumenta esponenzialmente come abbiamo visto negli ultimi tempi la possibilità per il giudice amministrativo di dire ah ti sei dimenticato questa virgola là ci voleva il punto e virgola e quindi annulliamo e ricominciamo io ringrazio entrambi davvero è stata una chiacchierata molto molto stimolante e credo spero anche illuminante e naturalmente auguro grandi fortune al libro a tutti e due i libri a entrambi, a entrambi gli autori di entrambi i libri <ride> grazie